271 e all'interno della Fodol nella stazione centrale di Napoli. Corri di Sfogliatella, chiocciolagemail.com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 Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Questa sera parleremo di scuola, siamo ormai agli sgoccioli dell'anno scolastico 2021-2022 e ne parleremo confrontandoci con quella che è stata la problematica dovuta al Covid, quindi alla pandemia e quello che poi abbiamo adottato come nuovo strumento di apprendimento quando è appunto la DAD che noi attualmente conosciamo molto bene. Ne parleremo vedendo dove siamo partiti, dove siamo arrivati, quali sono le ripercussioni anche a livello psicologico per i bambini, i ragazzi dell'oggi e del futuro e lo faremo come sempre in grazie ai nostri ospiti, ai quali ringrazio per aver accettato il nostro invito e vado subito a presentare il dottor Ciro Silvestri, segretario nazionale del sindacato Fisi. Sera. Il professor Guido Cappelli, professore di letteratura italiana presso l'Orientale di Napoli. Buonasera, buonasera a tutti. La professoressa Rossella Capicchiano, docente presso l'Istituto Don Milani d'Orso. Buonasera. E la dottoressa Rita Menditto, psicologa, psicoterapeuta. Buonasera a tutti. A voi di nuovo buonasera, buonasera a tutti voi da casa e vi ricordo come sempre che potete interagire utilizzando il numero in sovraimpressione che è lo 081 287 955 o utilizzando le pagine Facebook dove troverete il link alla diretta o nel mio o nel profilo di Sergio, Sergio angrisano 2 mi raccomando, in cui potete commentare se avete dubbi, domande o chiarimenti da porre. Detto questo vi auguro ancora una buona serata, grazie per averci, averci scelto anche questa sera, la parola passa a Sergio come sempre. Grazie Sara, grazie ai nostri ospiti e grazie a voi che ci, avete la pazienza di, di seguirci. Entriamo a gamba tesa subito nel vivo della puntata, quindi già come ha detto Sara parleremo di scuola ma parleremo anche di Green Pass che molto ha a che vedere con la scuola e la prima domanda la voglio fare direttamente a Ciro Silvestri, Ciro buonasera. Green Pass obbligatorio fino al 2023 al Parlamento europeo è stata votata la proroga ed ecco i deputati italiani che dobbiamo e che dovete ringraziare. Capofila e primi firmatari PD e poi 5 Stelle e poi Ppe quindi Forza Italia se volete vi faccio l'elenco lunghissimo di tutti i nomi Adinolfi, Grappo, Caroppo Martusciello, Vuolo eh, dei 5 Stelle Castaldo 5 Stelle che eh, dicono una cosa in pubblico e poi nel segreto delle stanze ne fanno altre Beghin, Castaldo, Ferrara Futore, Furore, Gemma sono tantissimi Ciro, Green Pass obbligatorio votato dal Parlamento europeo fino al 2023, si sono piegati tutti, tranne, diciamo per onore eh, e verità di cronaca, tranne eh, Fratelli d'Italia, hanno votato contro, si sono piegati sulle decisioni e sul volere del Parlamento diciamo sistema ma sistema non è qualcosa di ben più grave quali possono essere le ripercussioni di un altro anno di green pass obbligatorio beh io partirei proprio da quello che tu hai salvato per come dire mettere una serie ipoteca anche su questa possibilità cioè ovvero dell'oppofinzione di coloro che dicono di essere come dire a sostegno delle ragioni popolari e democratiche e di libertà soprattutto il che si le stanze magari ad esprimere un voto contrario, senza invece animare quello che è il dissenso necessario per bloccare queste derive come dire, anche democratiche. Per quanto riguarda gli altri che ha annunciato, sinceramente per me non è, non è una novità, sappiamo tutti quando è iniziata questa assurdità Uh, due anni fa della, della gestione sanitaria, della gestione uh, pandemica, quali erano i veri intenti, almeno da parte dei partiti di governo, o meglio dell'unico partito al governo che è il partito di Mario Draghi, perché tutte queste distinzioni adesso tra PD e 5 Stelle sinceramente non le farei neanche più, perché il tutto si è, uh, come dire, consolidata all'interno di questo Omologati. partito unico, sì, omologato e che risponde più che alla politica, insomma a delle logiche tecnocratiche di tipo europeo, Ragione per cui quello che erano delle possibilità. Io direi mondialista se me lo consenti. Anche mondialista sicuramente e quindi voglio dire noi non ci siamo assolutamente meravigliati, ora è evidente che questa misura eh, per le stesse come dire, ehm, decisioni assunte dal governo, quindi di eh, fermare la. Eh, lo stato di emergenza sanitaria a marzo di per sé se non c'è uno stato di emergenza sanitaria non riusciamo veramente a comprendere invece il mantenimento di alcune misure che sono di discriminazione sociale e di controllo sociale che nulla hanno a che vedere con la gestione sanitaria quindi voglio dire Hai quindi sono veramente lontani da un criterio come dire di raggio, ragione, ragionevolezza perché nel momento in cui e siamo stati, come dire, tra È quello i che stiamo che vivendo a in Shanghai, campo. in Cina, esatto. dove una persona, anche se commette una semplice infrazione stradale, questo ha votato il partito principale della sinistra italiana, una semplice infrazione stradale rischia... Come sanzione di avere bloccato il conto corrente, di non poter andare a teatro, di non poter fare accedere alla scuola i propri figli. Questo è il Green. Pazzo. Sergio Continuo, permettimi, scusami. hai fatto un esempio calzante perché alcune anticipazioni, noi le stiamo vedendo quando si parla di Shanghai non è altro che l'anticipazione di un modello che presto raggiungerà anche le nostre, le nostre aree geografiche perché immaginate che a fronte delle ultime tre settimane di lockdown a Shanghai la Tesla, negli stabilimenti della Tesla ha chiesto agli operai di dormire nei sacca a pelo eh, all'interno dell'azienda, della, esatto, dell esatto. quindi per salvaguardare la produzione, quindi il concetto che l'economia prevale sulle regioni del, sulle ragioni dell'uomo deve assolutamente scomparire dai nostri orizzonti. Perché se preferiamo uh, continuare a seguire questa strada non ci sarà futuro per l'umanità. È una molto molto ardua. Eh, poi ci ritorniamo se nel secondo giro di domande. Io ho il piacere e il privilegio di avere Guido Cappelli qua perché dico questo. È un preambolo bello, interessante e eh, perché Guido Cappelli è stato uno degli unici, forse l'unico docente a livello nazionale che nel momento in cui veniva inibito ad alcuni suoi eh, discenti di partecipare alle lezioni, si è messo a fare lezioni eh, di filosofia, se non ricordo male, lettere e filosofia, letteratura, all'interno all della galleria un, eh, Principe Umberto di Napoli. E, e questo mi, mi fece immediatamente capire che c'era ancora una luce di speranza, eh, professore Cappelli, ma quello... Che i ragazzi non si aspettavano al rientro, no? nelle università è un po' meno, non si vive un po' meno. Questa condizione, sì, entrate ma state divisi, state separati, state un metro, state a cinque metri, come l'hanno vissuta? Allora io so Parliamo che... prima però delle lezioni, mi piace molto, mi appassiona sta cosa va bene, effettivamente è una domanda obbligata ed è un'esposizione obbligata perché è stata un'esperienza che ha avuto diciamo, un certo successo a livello nazionale lei ha detto l'unico, eh, effettivamente all'inizio era l'unico cioè nel settembre dell'anno scorso quando fu conclamata l'adozione la, la, del, del Green Pass dunque di un lascia passare per entrare in un'istituzione pubblica libera non dimentichiamo una cosa, l'università è, è ha una differenza alla scuola in questo, perché le lezioni universitarie sono pubbliche, cioè sono aperte a chiunque, questa è l'essenza dell'università. Quello che si paga nell'università le tasse è eh, il, il pezzo di carta, insomma, il, il titolo che fai, il, la, la registrazione dell'esame, però in un'aula universitaria, per un fatto proprio democratico, dalla nostra Costituzione, può entrare chiunque. All'improvviso si passa da questa estrema apertura. Ha un regime che io poi ho definito diciamo, politicamente, perché quella è la testa di ponte dell'allargamento, come abbiamo visto, a tutte le sfere della società, e È un regime autorizzatorio, un regime di concessione. Puoi entrare se soddisfi certe condizioni. All'inizio queste condizioni erano, abbiamo poi visto che era soltanto per il vaccino obbligatorio, per, per obbligare al vaccino, più che per il vaccino obbligatorio. All'inizio sappiamo che era il tampone, no? bisognava fare questo tampone, come se fosse un problema veramente, veramente sanitario, sappiamo tutti diciamo, l'efficacia che hanno questi, questi strumenti, questi, questi intrugli. E, e, e, quindi, e quindi io reagì già prima ancora che cominciassero i corsi, proponendo il gruppo degli studenti di No Green Pass, che nel frattempo si era, si era costituito, che era anche abbastanza numeroso perché ho assistito a una di quelle elezioni erano tanti erano tanti e gli attivisti sono meno diciamo, il pubblico era di più perché poi le elezioni eh, decidemmo di offrirle nella piazza pubblica Cosa, cosa che sì, poi... Sì, sulla piazza Dante, Dante quando pioveva all'interno della galleria. All'inizio li facevamo nella galleria, quest'anno abbiamo aperto a varie piazze il centro di Napoli, in effetti. Questa è bellissima come iniziativa. Eh sì, eh? perché l'idea era proprio questa, era quella di offrire, diciamo, a tre sfere di, di utenti, diciamo così, i, i, i miei alunni, gli alunni dell'università che, che sono... Che valevano proprio spursi. come lezioni, erano validate erano come lezioni. Erano proprio lezioni, per me erano considerate... Le ha le creato problemi lezioni. queste con... Le... Attenzione, io ho dovuto mantenere, ho mantenuto una differenza fra le elezioni istituzionali che io il semestre scorso facevo il lunedì e il martedì e le elezioni in piazza, ah, ecco. che erano il martedì, che io chiamavo affettuosamente premium, sì mi ha creato problemi, mi ha creato problemi diciamo, non direttamente, nel senso che, che nulla poteva fare l'Ateneo e ne voleva fare diciamo, per reprimermi, però settori studenteschi molto ideologizzati di estrema sinistra, anche per questo motivo mi hanno preso di mira e alla fine io poi ho ricevuto una censura, è un fatto pubblico, quindi lo posso dire, da parte dell'Ateneo su denuncia di settori universitari per questioni che non ha che esplicitamente non si riferivano al Green Pass, ma nella censura, si, eh, al Green Pass dico alle elezioni aperte, ma che poi nel provvedimento di censura si menziona anche quello. Quindi sì che ho avuto. Fermiamoci, qua, fermiamoci qua, perché poi torniamo ancora anche su questa cosa. La dottoressa Capicchiano, lei è, lei è docente di un bellissimo istituto di San Giorgio a Cremano, poi ce lo presenterà e ci dirà. Eh, io volevo partire dalla fine con lei siamo prossimi quindi alla chiusura dell'anno scolastico 2 giugno se la memoria non mi inganna e coincide con la festa nazionale della, della repubblica una repubblica che è in debito con eh, gli studenti italiani e volevo capire una cosa possiamo fare un piccolo bilancio sia formativo L'anno allora, scolastico è, che si sta appena concludendo è stato un anno molto faticoso perché eh, dopo l'esperienza della DAD che ha visto coinvolti docenti e alunni eh, nel, nell'utilizzare un linguaggio diverso di comunicazione ci ha visti finalmente in presenza ma ancora con tantissime eh, restrizioni. Però comunque siamo riusciti a portare a termine diciamo, le, mh, gli obiettivi prefissi. Eh, la scuola finisce l'8 giugno, Usciamo stanchi ma ehm, contenti perché la voglia di stare insieme... So che state facendo anche delle, delle belle iniziative all'interno. Sì, il nostro istituto è situato appunto in San Giorgio Cremano, l'ICido Milani d'Orso, è molto aperto al territorio, si fanno tantissime attività... Dove gli alunni, da cui gli alunni possono trarre ecco, un, un ritorno positivo per quanto riguarda lo, lo sviluppo ecco, delle competenze della, e della loro formazione. Perfetto, dottoressa Menditto, lei è una veterana perché noi non l'abbiamo detto ma i nostri telespettatori la conoscono, sanno della loro veramente simpatia, allegria e anche della straordinaria professionalità che l'ha sempre contraddistinta è sempre un io, piacere per me io volevo dire una cosa un po' più leggera tra aperture, chiusure, didattica a distanza prosegue questo imprevedibile anno scolastico banchi con rotelle, mascherine, eh, trasporti ogni cosa incide sulla quotidianità delle persone non è semplice da definire quali sono le ricadute? Sull'individuo, sul ragazzo in modo particolare, ma anche sulla famiglia. Che poi è quello che interessa di più forse a tutti noi, poiché questo è il nostro futuro. No? Quindi ovviamente eh, il mio occhio guarda mm, con attenzione eh, non solo il mio, ma quello di tutti i, nostri, i miei colleghi, poiché Attica. veramente... È forse una delle prime volte in cui ci troviamo di fronte a un evento storico così importante dove non si sa ancora tra dieci anni cosa può succedere, ma attualmente certamente iniziamo già a verificare delle problematiche come semplicemente disturbi l'alimentazione, del sonno o anche delle difficoltà nell'apprendimento del linguaggio. Nei primissimi giorni noi ci siamo incontrati in una piazza dove io stavo con eh, colleghi con le telecamere, c'era stato un bambino che si era lanciato dal balcone, dalla finestra, non so se si ricorda di questo drammatico evento. Purtroppo ahimè, infatti, stavo partendo dalle cose un po' meno... Eh, Gravi e significative come quelle che in questo momento è accennato, quelle ovviamente sono uh, dei gridi di aiuto estremi a cui probabilmente um, dovremmo iniziare a tener conto perché si può parlare sì dei disturbi dell'alimentazione, del sonno, dei disturbi del linguaggio, dell'apprendimento o semplicemente disturbi relazionali perché i bambini in questa fase, per esempio i bambini alla fascia di età dai 5 ai 10 anni hanno come necessità, il confrontarsi ma proprio il toccarsi fisicamente per fare in modo che la crescita possa essere eh, naturale e ovviamente tutto questo è ormai diventato un'abitudine. Il non giocare, il non toccarsi giocando a nascondino ahimè, è diventato quasi per loro naturale. Questo è un dato veramente drammatico. Se il prezzo peggiore l'hanno pagato proprio i bambini di quella fascia d'età probabilmente, no? Che sì, se vogliamo, io ritengo che tutti i bambini dalla fascia di età zero fino ad arrivare all'adolescenza, che è la parte più importante del ciclo della vita di tutti, per avere poi una crescita e una vita sana. Se vogliamo parlare dei bambini piccoli, loro hanno difficoltà all'apprendimento del, del linguaggio, perché se noi abbiamo una mascherina, loro non riescono a comprendere come si scandiscono le parole. Anche il senso. Assolutamente. Perdono l'espressione. Già la mascherina. La Assolutamente. Comunicazione sì, veramente possiamo aprire um, degli argomenti puntiformi, anche l'espressività viene eliminata. Quindi un bambino non riesce a capire un volto arrabbiato, un volto triste, quindi non riesce più a dare un nome alle, alle sue emozioni. Certo, ma ci torniamo anche perché stanno iniziando ad avere. Iniziamo ad avere anche molti commenti, perché la dottoressa mi ha detto come attira molti commenti, perché ovviamente è un argomento se è qualcuno, veramente molto interessante. Ancora, se c'è qualcuno che può già leggere? Eh, sì, no, appunto ci dicevano quali sono i bambini che maggiormente, qual è la fascia d'età che maggiormente è stata diciamo, colpita da questo. E parlavamo anche di elementi di diseguaglianza, quello che invece era un, un tema che... Uh, alla quale ero interessata anche io stessa, perché sì, tramite dei dati Instat si è visto che comunque gli stranieri sono stati meno colpiti rispetto agli italiani di questa, uh, di, di questa mancanza di, socia di so socialità. E in, uh, in particolar modo perché sono più abituati alla didattica a distanza, a questo tipo di apprendimento rispetto al bambino italiano. Mm. Questo è un dato interessante, grazie, perché non ne ero a conoscenza. Eh, è certo eh, che ci possono essere difficoltà, ma del tutto educative, andiamo in un altro tipo di campo, quello psicopedagogico, perché ad esempio se noi abbiamo sempre detto ai nostri figli che non dovevano avere il tablet, che non dovevano stare troppo tempo al cellulare, infatti non ci sono ancora ricerche utili che possano dire quanto è inciso il fatto di stare seduti tutto quel tempo eh, a guardare la televisione e poi dopo c'è la dad e poi dopo non si sa davvero eh, quantificare ancora però quello che è certo è che un bambino che eh, prima era educato a limitare il suo tempo ovviamente si ritrovava in un momento dove diceva ci posso stare o no davanti a questo tablet fatemi un po' capire quindi ovviamente le regole sono tutte da rifare per adattarsi a questo nuovo modo di anche lavorare No? quindi abbiamo dato anche in questo campo una grande accelerata quindi cerchiamo anche di vedere il bicchiere mezzo pieno però forse dobbiamo un attimo adeguare tutto quello che c'è riguardo appunto ai nostri bambini però sono piccole, fammi passare il termine, patologie che hanno colpito anche i docenti in alcuni casi tantissime poi no no ci ritorniamo, ci okay. ritorniamo. sì assolutamente Ritorniamo tra qualche minuto, stiamo raccogliendo e raccoglierò io stessa tutte le domande che stanno arrivando, quindi ci rivediamo tra circa due o tre minuti, subito dopo la pubblicità. Cuori di sfogliatella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 081 8 1, 1 Eccoci qua, siamo in diretta, bellissima sta cosa e grazie alla regia. L'interno della diretta il bello sempre. Della che ci diretta. Allora riprendiamo da dove siamo partiti, riprendiamo da Ciro Silvestri, noi lo abbiamo presentato come giustamente doveva essere segretario, generale, eh, segretario nazionale di Fisi, ma lui è anche docente ed ha la delega sindacale all'interno del comparto nazionale per la scuola. Quindi eh, Ciro Silvestri la domanda. C'è una sintesi che sono i disagi, ma la domanda è di 88 righe e io volevo soltanto dire, sono decine di migliaia di studenti che possono riprendere le lezioni in presenza, parliamo di DAD, parliamo di mascherine, parliamo un pochino proprio di tutto il contenuto che questo straordinario, mostruoso contenitore ci, ha, eh, ci è stato somministrato. Bene, io inizierei a fare delle precisazioni che secondo me sono doverose. Considerato lo spreco di denaro pubblico che si è fatto in questi due anni, 400.000 euro, per esempio. Spesso su questioni che nulla avevano a che vedere insomma, con il controllo diciamo, della pandemia, quindi veramente uno sperpero di denaro pubblico. Mi chiedo se qualcuno ha immaginato magari di fare uno studio, una ricerca proprio sugli effetti che ha avuto sulla scuola diciamo, l'introduzione di queste misure, che sarebbe una cosa interessante già capire adesso il livello come dire, di apprendimento dei ragazzi. Se è migliorato o è peggiorato, io la mia idea ce l'ho sia da docente sia come sindacato, ma mi farebbe piacere insomma, che magari questo dato fosse confortato da una ricerca promossa dallo stesso Ministero dell'Istruzione secondo me verrebbero fuori del, degli argomenti interessanti per capire la questione diciamo apprendimento e se questa la, è la promuove prima. il Ministero qualche dubbio ce l'avrei Pro, promossa, promossa, la no, promossa dal Ministero assumo la responsabilità promossa dal Ministero con la partecipazione ovviamente dei caschi alla, blu non dei caschi blu ma sicuramente di una controparte che introduca gli elementi necessari per capire che lo studio sia affidabile ma togliamo questo elemento ora noi siamo partiti da un concetto assoluto che la scuola è il luogo per eccellenza dell'inclusione e credo che su questo insomma, non corri il rischio di essere smentito da, da qualcuno Detto questo, come si fa ancora a ragionare oggi a distanza di due anni e ripeto in assenza di alcun pericolo sanitario a tenere ancora a scuola l'unico posto all'interno dei luoghi come dire, di socialità che mantiene l'obbligo delle mascherine anche per i minori, cioè anche per i bambini dell'elementare e delle medie? Stanno ancora con queste benedette mascherine quando la stessa scienza, quella insomma, come dire, propugnata dai ministeri, va bene? Diciamo così oramai ci ha fatto capire, anzi lo dicono gli stessi scienziati, Bassetti ha fatto una considerazione poche ore fa eh, per dire che non è concepibile, non è comprensibile il perché siano rimaste ancora queste mascherine, E infatti ce lo chiediamo pure noi perché ci sono ancora queste mascherine se non come segno di distanziamento sociale tra le persone e soprattutto come segno di sottomissione e di obbedienza perché guardate ha fatto storia la dichiarazione del Presidente dei dirigenti scolastici il quale diceva che era giusto la discriminazione operata nei confronti dei docenti che non si si sono voluti vaccinare perché non siamo stati un buon modello educativo nei confronti dei ragazzi, quindi il modello che vuole passare è un modello di obbedienza questi bambini li stanno educando non al pensiero critico, a sviluppare il pensiero critico, cosa che dovrebbe essere una peculiarità della scuola, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare per il bene della nostra società, ma li stanno invece educando all'obbedienza, quindi voi immaginate l'effetto su questi bambini che non si rendono, ma anche sugli adolescenti e sui giovani, non si rendono neanche più conto della necessità di respirare a, a pieni i polmoni, giustamente come diceva prima la dottoressa, di, eh, di sviluppare quella capacità anche tattile del contatto, di stare assieme, di abbracciarsi, oramai l'abbraccio è un ricordo del passato, prima dei commenti che facevamo, il umano parlavamo della nostalgia, di certe, di certe ideologie, anche insomma di un modello sociale, oggi vedere persone che si abbracciano è diventata una rarità, ma è veramente questa la società che vogliamo introdurre, è veramente questa la società che vogliamo, perché se è questo io inizio ad essere veramente preoccupato, perché ripeto, al di là della questione apprendimento, al di là delle, ehm, del declino che sta avendo gradualmente la nostra scuola, è iniziata già con la buona scuola ma con questi due anni abbiamo raggiunto il massimo e faccio anche un'altra considerazione sul discorso della DAD. Eh, quando è iniziato questo, giustamente questo modello che è sicuramente è un supporto tecnologico modernissimo e che ci dà la possibilità in caso di emergenza di arrivare nelle case degli studenti e di portare comunque insomma, la scuola a casa ma deve avere un arco temporale così limitato perché voi immaginate, io l'ho fatto spesso come esempio il professore Cappelli va all'università e fa la sua lezione la fa portando anche un bagaglio di emotività e di sensazioni che fanno parte della sua vita e trasmette anche quella ai suoi studenti quando invece dall'altra parte non abbiamo più l'interazione con il professore ma abbiamo l'avatar perché il professore potrebbe essere sostituito tranquillamente da un avatar al meglio delle sue possibilità ed ecco che la scuola non c'è più quindi passiamo ad un livello di automazione, di, uh, di macchine, che non è più riconoscibile nella nostra condizione umana. E io mi, mi batterò veramente anche per la vita stessa, per evitare che la scuola si trasformi in questo. La scuola non può essere intesa come un processo di automazione. È Ciro, scusami, scusi scusami un attimo. Quando cambia e quando si modifica tutto questo, dal mio punto di vista, e mi piacerebbe anche un suo mh, parere, nel 2012 la politica smette di fare la politica bella brutta che era precedentemente, di cui ci siamo sempre lamentati, a giusta ragione, e la politica muore. Il sistema economico-finanziario mondialista assume il comando dei governi, degli stati. Noi lo abbiamo visto con otto governi non votati da nessuno, con un partito dal mio punto di vista bocciato dall'elettorato che sta arrogantemente al potere perché ha servito a un questo partito del PD eh, è arrogantemente al potere guidato da persone tipo Letta del quale io non ho nessuna stima perché lo dico francamente, lo dico da giornalista, ma lo dico da cittadino italiano e da uomo, non, ha, non ho nessuna stima perché in tre parole commette quattro errori, non solo lessicali, ma proprio di organizzazione della vita politica e sociale. Per cui è avere dei burattini al servizio del sistema finanziario porta inevitabilmente a una scuola automatizzata, a un sistema sociale automatizzato dove io torno alla Cina, dove abbiamo visto, perché ho dei corrispondenti in Cina purtroppo per loro, che ci mandano dei video in diretta che mostrano bambini come robottini Auto. messi in fila, tu stai seduto, tu stai in piedi e loro girano come piccoli automa. Questo è il grande, il, credo sia il nodo cruciale del cambiamento di quella società che lei stesso diceva di voler combattere. Io sarò fianco, al suo fianco, questo è poco, ma sicuro rimanendo su questo aspetto e restando diciamo, all'interno del mondo della scuola, è importante capire cosa sia successo anche ai docenti perché guardate, finché eh, politici come giustamente lei ha fatto riferimento insomma, a questi del PD, ma io dico tutti che oramai di politica non hanno più nulla perché insomma, sono dei tecnocrati che stanno lì ad eseguire degli ordini che vengono da altri, da altri interessi da altre situazioni, ma che sicuramente nulla hanno a che vedere con la politica che dovrebbe avere come, prima, come priorità l'attenzione al popolo non mi pare che questi abbiano dimostrato una minima sensibilità verso le ragioni. Assolutamente no. Ma detto questo, la, la domanda che io mi faccio è proprio quella, quella de, insomma, cioè del, della reazione che c'è stata da parte dei miei colleghi. E faccio un primo riferimento: dal momento in cui il preside non ha più la funzione di preside, ma ha oramai ha assolvato una funzione di, di, di dirigente, come un dirigente d'azienda, quindi avulso dalla comunità scolastica. Chi come me, insomma, voglio dire, che non sta, uh, non sta mettendo il primo dentino, si ricorda anche da studente quello che era la scuola, il preside era il primo che arrivava sulla soglia della scuola ed era l'ultimo ad andare via ed aveva una parola di accoglienza per ogni docente che entrava in classe e per ogni ragazzo che magari pensava lontanamente di marinare la scuola. Il preside era lì a vigilare sapendo che lui era il responsabile dell'intera comunità scolastica. Noi questa figura ormai appartiene al passato perché i dirigenti sono delle personalità che nulla hanno a che vedere con la scuola. Dal, dall'interno dalle camere del potere stanno come dire, a macchinare su quello che si può fare e su quello che non si può fare su quelli che sono i risultati necessari da programma ma non su quelle che sono le necessità della scolaresca o comunque della comunità di docenti e se invece il, il dirigente fosse espressione della comunità di docenti, cosa di cui lui dovrebbe essere il rappresentante massimo così come avviene per le università certo. probabilmente non ci saremmo ritrovati nella deriva in cui siamo caduti adesso a me è capitato di assistere alcuni dei provvedimenti disciplinari dove i dirigenti scolastici probabilmente pensano di essere come dire, di essersi incarnati come divinità in terra, cioè pensano di poter decidere della vita e della morte delle persone. Oltretutto andando, a, a, andando anche come dire, a sconfinare in un campo che invece è la peculiarità del docente, che è quello dell'autonomia della, della formazione. Quindi nessuno, neanche lo stesso dirigente, può entrare nel merito di come quella persona sta formando quella classe o comunque sta. Cioè, invece siamo arrivati a questo, cioè la censura nel tipo di nel tipo di insegnamento che si trasmette allora voglio dire se noi partiamo la scuola, quindi pensiero unico pensiero unico se noi partiamo che la scuola che oggi stiamo vivendo la scuola che oggi stiamo proponendo sarà l'elemento fondamentale per la creazione dei cittadini del domani immaginate quale sarà il risultato di qui a dieci anni immaginate i ragazzi che usciranno nei prossimi cinque anni dalle università italiane questo è il dato che deve preoccupare veramente chi ha cura cuore gli interessi di questo paese perché noi non avremmo fatto non avremmo formato dei cittadini consapevoli, non avremmo uh, formato delle persone in grado di discernere il pensiero. Dei sudditi obbedienti dite. sicuramente. Dei sudditi avremmo formato dei sudditi e probabilmente nel momento in cui avviene questo succede che appunto il diritto non viene più inteso come, uh, uh, come esercizio ma viene inteso come concessione, concessione. per cui saranno bravo, delle persone che andranno a richiedere concessioni andranno... e già, già gli elementi ci sono perché io ho letto proprio qualche settimana fa, i primi di marzo, il ministro Colau ha introdotto l'IDPay, praticamente una carta in cui si dice che a fronte come dire, delle performance del cittadino verranno riconosciuti, badate bene, verranno dei benefici sociali, non più dei diritti, dei benefici sociali. Quindi la società cinese a cui facevi riferimento non è tanto lontana dal nostro paese, ci siamo già. Sì, sì, sì, sicuramente. Parlava prima, sono anche la classe dirigenziale che ci troveremo poi nel futuro. Ecco, quindi praticamente futuro. avremo degli autobus, non un... avremo più dei, una classe dirigente, non avremo più, ma comunque neanche dei cittadini come dei capaci di un pensiero critico, avremo degli ubbidienti, delle macchine. Perfetto. Sì, tra l'altro c'era un dato quando all'inizio parlava proprio della perdita dell'apprendimento, di come mancano le ricerche no, a proposito di questo. L'Istat praticamente, beh, io ho, ho accumulato un po' di dati, un po' di ricerche e solo il 6,7% di tutta la popolazione intervistata pensa che la pandemia non abbia avuto alcun effetto negativo sull'apprendimento. Quindi su tutto il 100% delle persone intervistate, solo il 6,7% crede che non ci siano Quindi, state ripercussioni. No, è, Quindi... è una speranza. Vogliamo ricordare come avvenivano gli esami, anche gli esami universitari, come avvenivano? e qualcuno poi paventava forse il sospetto che questi giovani si aiutavano magari con qualche supporto esterno e sfido io tu stai a chilometri di distanza, non c'è il tuo docente davanti, non c'è una persona capace anche di percepire le emozioni che in quel momento trasmetti nel sostenere un esame. E abbiamo laureato il fiorfiore dei giovani che nell'ultimo nel, nell anno e mezzo di università credo che sia stato fondamentale insomma, come, come esercizio. Sedute di laurea fatte da remoto, guardate, veramente è una cosa vergognosa, perché si possono tenere in tutta, sicurezza, in tutta sicurezza, ma in presenza, necessariamente in presenza. Perfetto, fermiamoci qua. Professore Cappelli, io prima, come faccio sempre purtroppo, eh, l'ho interrotta perché avevamo fatto uno spezzone di risposta, mancava dalla parte successiva, ne ha facoltà? Ah, grazie, no, stavo facendo una riflessione, poi è strettamente legata infatti alla, a quello che mi aveva domandato anche prima, sulla socializzazione dell'università e fortunatamente infatti molti di questi concetti sono già venuti fuori, a cominciare dal problema del, del regime autorizzatorio, delle, delle concessioni. Cioè, il fatto che infatti l'università ha perso questo suo carattere pubblico, ha perso questo suo eh, carattere appunto inclusivo. E a proposito di mascherine, io volevo dire una cosa che vale, secondo me, un po' per ogni essere umano. E, due grandi filosofi, all'inizio e al culmine diciamo, della nostra tradizione, quindi Aristotele ed Emanuele Vinas, sostengono che, sostengono, diciamo, no, in qualche modo ci hanno fatto scoprire che il, la caratteristica principale dell'essere umano, cosa anche intuitivamente abbastanza semplice da comprendere, le caratteristiche principali sono due, sono lo sguardo e la parola. Allora la mascherina inibisce le espressioni di queste due caratteristiche che effettivamente distinguono l'umano come lo conosciamo dal, da altro. Aristotele dice che altro nell'umano è? è il divino, il semidio e la bestia, cioè l'individuo bestializzato, cioè l'uomo è al centro tra la bestia e il, il semidio. Allora quello che noi stiamo vivendo è chiaramente una tendenza, poi potremmo parlare a lungo se questa tendenza è governata, voluta, pianificata o semplicemente una inerzia dei tempi, secondo me un po' tutti questi fattori giocano, però è una, una tendenza verso il postumano, verso qualcosa che non è più l'essere umano. E quello che ha detto il dottor Silvestri è molto importante e secondo me si spiega proprio nel collasso del, del sistema pedagogico che è un sistema basato sul rapporto diretto fra eh, l'allievo, il discente e il docente Dopodiché. e ha un... Um, come possiamo dire ha un, una spiegazione di base la spiegazione di base è l'abbandono dell'umano cioè noi torniamo sempre alla stessa cosa non è più l'uomo al centro il, eh, eh, il dirigente che infatti non è più incardinato nella vita scolastica perché infatti è cambiato proprio il suo rapporto e lui è diventato un capo ufficio, un proprio In effetti un manager anche legalmente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire, eh, eh, il dottor Silvestri ha detto una cosa, la cosa sottolineata su cui dobbiamo... Sì, eh, io devo dirvi la verità, eh, devo interromperla ancora. Leggi questi due messaggi, sono sì, proprio io, per tutti e due Era un numero di telefono, quindi non sappiamo chi è. No, eh, no, eh, non, non ci dicono, sta il nome. Un purtroppo. Applauso per l'intervento del professor Cappelli e del professor Silvestri, prima di tutto, e poi ci chiedono chi ha cuore come lei l'interesse di questo Paese, riferito al professor Silvestri, e poi continua. Ci concedono la possibilità di avere dei benefici e non dei diritti che sono inalienabili un po' quello che diceva preferito. No, l'ho voluto leggere perché stanno arrivando anche altri messaggi, sono domande dovrei compiacermi del fatto che c'è qualcuno che concorda con me, ma invece eh, mi dispiace ancora di più perché avrei preferito che fosse come dire una mia preoccupazione singola Pre una preferito. mia deriva psicologica, è una drammatica realtà invece vedo che insomma pure le persone si rendono conto che stiamo entrando, in è una drammatica una realtà sì, prego, No, voglio sottolineare questo in perché è molto importante cioè a un certo punto un passaggio nel discorso è stato, dice loro pensano agli obiettivi di programma ministeriali ma non più all'esigenza del pubblico a cui loro vanno a lanciare questi obiettivi, su cui loro esercitano questi obiettivi, il dirigente, la mentalità, poi ovviamente ci saranno eh, eh, differenze, scarti, però la direzione qual è? È infatti implementare un obiettivo astratto, un obiettivo ministeriale tutto sommato, un obiettivo fortemente influenzato dal budget, dalla, dalla vera ossessione di questo neoliberismo morente che è il denaro. Sprenato. è, è l'ossessione sfrenata e quindi naturalmente come ha ben detto e, e non è più importante il target non è più importante a chi ti stai rivolgendo e questa è una cosa cioè, è proprio cui... una questione di dominio è una questione di dominio di cui la mascherina è se vogliamo un po' la metafora, un po' problema. Certo. perché è effettivamente è ciò che inibisce i rapporti umani normali nonostante non ci sia più l'obbligatorietà io vedo ancora gente sola, in macchina chiusi dentro con la mascherina e piango ma, ma è ormai? sanguinoso secondo me più ancora di questo che è un fatto individuale, molto irritante ma è sanguinoso che nelle scuole bambini, io ho un figlio di 8 anni io ho un figlio di 8 anni a cui sto Raccomando, un bambino da molto obbediente a cui sto raccomandando di abbassarla tutte le volte che può noi abbiamo fatto, mi scusi mi prendo questi 30 secondi perché 30 secondi perché ho due domande da casa e poi... ma è importantissimo come comitato civico che è un'associazione che è radicata in tutta Italia ma che è a base a Napoli come comitato civico noi abbiamo scritto lo diciamo, però. loro hanno costituito uno straordinario comitato civico quello è il coordinamento l'opera in pass esatto, che fa, fa sì, capo a questo coordinamento è un altro organismo che è proprio centrato sulla scuola, noi abbiamo mandato delle lettere che stiamo mandando in tutta Italia su tutto il territorio nazionale a ciascun dirigente scolastico chiedendo se hanno verificato i possibili danni cerebrali l'influenza che e usano questo lo bambini bambini e questo adesso lo chiediamo alla dottoressa Menditto lo chiediamo prima di eh, le due domandine da casa che hai selezionato sì, però, visto, sì. voglio chiedere proprio un flash alla dottoressa Capicchiano dottoressa quando sono rientrati i ragazzi, no? Volevo sapere, qual è stato l'atteggiamento una volta rientrati in classe dopo la DAD? Cosa ha percepito lei come docente, molto attenta tra le altre cose? Allora, io per esperienza sono da 30 anni nella scuola e ho imparato che i ragazzi hanno grosse risorse, hanno delle risorse eh, inaspettate, quindi mh, anche per questa loro capacità... Uh, ecco, di adattarsi alle, mh, alle situazioni sono ritornati con la voglia di, di riprendere e di rilanciare i rapporti anche con la mascherina, hanno sfruttato altre, altri canali come gli occhi, um, lo sguardo e in qualche modo sono, sono riusciti a riprendere quelle che erano le loro relazioni con tutti i limiti. Questo fa riflettere molto sul fatto di quanto siamo facilmente condizionabili, influenzabili. E il compito della scuola deve essere proprio questo, di, di lanciare un messaggio che nonostante le restrizioni, nonostante il sistema, c'è sempre quella, quella luce che ci porterà poi a sviluppare quello che il collega prima diceva, il pensiero critico e la capacità di porsi anche il dubbio, di dire questa cosa che ci stanno dicendo di fare, è giusta, non è giusta, perché la faccio? e se i docenti sono capaci di, di suscitare ecco, nel, nella mente dei ragazzi queste domande già è un qualcosa io mi auguro che um, ecco, molti, molti docenti facciano questo, questo lavoro in classe proprio come una militanza bene, bene, anche per, far... per aprire le menti di questi ragazzi lei Forse ha detto una, cosa molto, molto eh, lei ha detto una ricordo... cosa molto importante essere influenzabili e io da vecchio giornalaio mi viene in mente una cosa mi viene in mente di dire pubblicamente che dopo due anni di pandemia i due mesi e mezzo di guerra, la libertà di stampa di questo paese è passata dal 41 posto al 78 posto. C'è un allineamento totale del, dei media mainstream, delle televisioni proprio sulle posizioni del governo, le, quali, le cui posizioni poi vengono da molto, molto lontano. Il nostro governo obbedisce soltanto a degli ordini che gli vengono imposti in partiti. Io pensavo che un colpo di Stato si facesse con i carri armati, i fugiati. no, si fa con la stampa. La stampa catechizza tutti i giorni, a tutte le ore, in tutti i passaggi televisivi e giornalistici la gente dicendo senza mascherina muri senza, e il risultato è quello che stiamo vivendo ti ho interrotto, vai e poi subito a Rita Menditto per avevano una domanda per quanto riguarda il nuovo decreto reclutamento ed era rivolto al professor Silvestri cosa ne pensava sulla formazione anche dei docenti eh. all'interno di questo nuovo decreto reclutamento questa poi, questa veramente perché stranamente c'è qualcuno che pensa che comunque queste restrizioni debbano restare in eterno perché nei principi di reclutamento, adesso insomma, parliamo anche dell'obbligo vaccinale, ma scusate noi ci dovremmo preoccupare se i decenti hanno o meno le caratteristiche e le competenze necessarie per insegnare o sulle loro condizioni di salute, perché questa insomma, è una cosa interessante e giustamente come diceva la collega prima, è vero che i giovani si adattano ad una situazione emergenziale come è anche vero che si può camminare con una sola gamba, ma ricordiamoci che stiamo vivendo un'emergenza, da questa emergenza noi dovremmo uscire perché la prospettiva che dobbiamo regalare al Paese, ma soprattutto abbiamo l'obbligo di dare ai nostri giovani, è quello di uscire da questa emergenza perché purtroppo di mese in mese noi stiamo, siamo passati ad un'emergenza, ad un dato di fatto, questa è diventata la nostra realtà e come ricordava prima Sergio Angrisano, il discorso appunto gli ultimi due mesi e mezzo in cui c'è stata questa commissione di uno scenario di emergenza sanitaria che combinato con uno scenario di guerra, ci, eh, ci mette oramai in una condizione di precarietà di vita, di precarietà sociale che oramai siamo già solo contenti di poter respirare. Che non e, sta vivendo nessun paese do... del mondo, eh, lo voglio dire sta Anzi, solo l'Italia. I paesi che sono a confine con gli scenari di guerra non hanno stato di emergenza, noi abbiamo lo stato di emergenza dichiarato per la Guerra. Quindi noi dovremmo uscire da queste logiche, quindi se la politica e i partiti non sono più capaci di, eh, come dire, di immaginare una, una visione di paese, di dare eh, una un'alternativa a questo paese, beh, secondo me è arrivato il momento di mandarli a con casa. Con questo Presidente del Consiglio e con questo governo penso che sia un molto E vuol dire molto, che il popolo si deve di... riappropriare delle difficile. proprie facoltà di popolo sovrano e dovrà decidere in qualche modo di mandarli a Sperando casa. Sperando che ci facciano votare. E appunto, probabilmente l'emergenza militare potrebbe essere finalizzato proprio a questo. Ma vediamo gli ultimi cinque essere... minuti, passerei la parola anche a Sì, a... Eh, le conclusioni al sorriso meraviglioso di Rita Menditto. Dottoressa, Beh, ne ha fatto. Il sorriso, parliamo di emozioni ovviamente, no? Quello che è stato detto oggi è ovviamente una visione dicotomica, pensieri da una parte, emozioni dall'altra. È quello che si sta diciamo uh, instaurando nel nostro futuro. Voglio darvi una buona notizia nel senso che ovviamente non potremo mai diventare automi perché viviamo di emozioni, l'evoluzione ci ha aiutato in questo, la nostra corteccia cerebrale per fortuna traduce quello che sentiamo in alcuni pensieri che poi si chiamano sentimenti, no? come dico sempre spesso, il problema è proprio questo. Che stiamo cercando di tornare indietro cioè di vivere pienamente delle emozioni e sappiamo che alcune di queste poi possono essere anche difficili da gestire come eh, prima diceva Sergio della paura no? i bambini che Hai vanno in fila anche tantissimi conflitti sociali no? la rabbia tu c'è la mascherina tu non ce l'hai sei vaccinato io non sono vaccinato l'incapacità di gestire un'emozione fondamentale che è la rabbia le le pulsioni così non vengono più gestite in maniera costruttiva ma in maniera distruttiva e questo è quello che ovviamente dovrebbe un sacco essere domande. preoccupante tantissime, tante sì, per esempio ci chiedono anche non solo dal punto di vista didattico ma anche per esempio i momenti di aggregazione come potevano essere leggite. o prima parlavamo appunto dei corsi di... Sì, di quanto è stato importante anche quello? Finalmente sono ripresi i viaggi di istruzione, Finalmente, bravo. Eh, le uscite sul territorio, buono, abbiamo sono però una assistito no, abbiamo una parte assistito... gravissima quella della vaccinazione, quindi chi non è vaccinato non può partecipare infatti... alla G anche nei bandi dell'Inps, quindi lo Stato che dice ah, ad una parte dei giovani Buone voi cattive. non fate parte no, dei nostri programmi. Infatti è stata una delle pagine più buie di questi ultimi tempi perché è una scuola dove si reclama appunto l'inclusione, abbiamo dovuto assistere ad una discriminazione per quanto riguarda chi poteva accedere all'uscita sul territorio e chi invece doveva rimanere in classe, a casa, non da voi, è stata una cosa molto, stata... molto triste e noi docenti siamo stati veramente in difficoltà a gestire le emozioni di questi ragazzi che non avendo la vaccinazione um, o il Green Pass non potevano accedere alle. Iniziali. Eh, è un però, una bruttura un'offesa un alla democrazia secondi. e camminare senso. proprio sulla, sulla, sulla, camminarci sopra su c'è cioè 30 di secondi non secondi, di più. secondi, allora immaginate che ad oggi nelle scuole abbiamo dei colleghi demanzionati per aver rispettato la propria scelta etica sono demanzionati ad un ruolo diverso che non gli consente più di entrare in contatto con i propri allievi, allora io dico il messaggio educativo che ma lancia la scuola nei confronti di questi giovani a vedere che una persona che per anni si è occupata della formazione di quel gioco, demanzionato che cos'è una forma di punizione per dire se non sarete ubbidienti farete la stessa fine questa insomma, non è la scuola che vogliamo allora, eh, punti di vista come siamo arrivati alla terza puntata della sesta edizione sono sei anni che noi vi raccontiamo la verità, non la nostra verità e non una verità strumentale, noi raccontiamo l'evidenza, la chiamiamo verità ma è evidenza e noi vogliamo, abbiamo, a volte ci è capitato anche di invitare persone che la pensano in maniera diversa da noi non abbiamo avuto risposte, e questo studio, questa redazione di cui ho il privilegio di esserne a capo sarà felice di ospitare anche chi ha idee diverse eh, da. noi non abbiamo idee particolari, noi abbiamo una sola idea quello che il giornalista non è una professione, è un mestiere e allora, il mestiere del giornalista è di raccontare i fatti così come stanno senza manipolazione sull'informazione perché io devo somministrare agli utenti, ai lettori, agli ascoltatori la verità dei fatti questo è il mestiere del giornalista poi ci sta tutto il resto e lo stiamo vedendo in, in tutti i vari talk show prima il vaccino, poi le mascherine adesso la guerra tutti orientati in una sola direzione, io per grazia di Dio tendo ad andare sempre nella direzione opposta. A te per rispondere. Eh, e come posso chiudere adesso dopo questa... Questa chiosa molto importante. Dopo sei anni, siamo ancora qui a ringraziarvi, ancora una volta per averci scelto, aver passato questa serata, questo momento con noi. Le domande continuavano ad arrivare, purtroppo sì, il tempo è finito, però stanno, sì, arrivando, stanno arrivando di continuo. Cercheremo nella prossima occasione di Sì, molto interessanti. Ancora una volta, grazie per averci e seguito. Ringraziamo noi ci gli vediamo, ospiti, chiaramente. ringraziamo gli ospiti che abbiamo avuto il piacere di ascoltare qui stasera con noi che hanno accettato il nostro invito noi ci rivediamo settimana prossima stesso orario, stessa, stesso canale canale 93 in streaming sempre noi, grazie anche per sul digitale terrestre, canale, canale 93, 93 TLA punti di vista, a lei